Benvenuti, siamo ora qui con Matteo Brucoli, Head of Sales di Abilio, benvenuto. Grazie. Allora, direi di cominciare per chi non vi conoscesse, raccontando chi è Abilio e in che modo puntate a crescere il mercato immobiliare italiano. Abilio è la società, la società del gruppo Illimiti che si occupa della gestione dei processi di vendita di beni mobili ed immobili, eh, tanto distressed quanto performing. La storia della società è abbastanza lunga perché è riconducibile a una startup nata nel 2011 che si chiamava IT Option e che ha iniziato a occuparsi di immobiliare nel 2013 gestendo la vendita di beni provenienti da procedure concorsuali per contro i tribunali. Il Mutatis mutandis eh, abbiamo iniziato poi a lavorare su prodotto eh, a libero mercato, ma distressed, quindi proveniente da contratti di leasing risolti o rimpossessati e poi con soggetti eh, come corporate o eh, la grande distribuzione che dovevano gestire la liquidazione di, ehm, di, di patrimonio immobiliare. Nell'ultimo, quindi diciamo che abbiamo iniziato a lavorare nel mercato di stress, poi eh, ci siamo avvicinati per aprendo dei mercati contigui verso il libero mercato. L'ultimo passaggio è stato fatto nel, nel 2021 ad aprile con il lancio della nuova piattaforma che si chiama Quimmo, quimmo.it, che è un portale di listing eh, che diciamo riporta e propone al mercato, e qui c'è il punto di innovazione, una visione del mercato immobiliare come di un mercato unico, in cui la provenienza del prodotto, se distressed, performing, eh, la procedura con cui lo si, può, si può presentare un'offerta, quindi se è una procedura competitiva oppure eh, una trattativa privata, eh, sono aspetti che vengono lasciati un po' in secondo piano, mettendo al centro il prodotto e, le, e la ricerca del, del compratore. Eh, questo perché pensiamo, diciamo, abbiamo una visione del mercato immobiliare come di un mercato unico, in cui mh, il focus dovrebbe essere sulle caratteristiche dell'asset e non sul processo per acquisirlo. Anche perché sappiamo che l'utente ha come interfaccia principale appunto Sappiamo anche che il, i crediti non performanti hanno avuto una forte evoluzione negli ultimi anni. L'industria italiana probabilmente si potrebbe anche dire che non esisteva fino a 10-15 anni fa, poi c'è stata una professionalizzazione continua. Quindi, a fronte di un'offerta abbastanza ampia sul mercato, cosa vi rende unici? Beh, ci rendono unici alcuni aspetti, alcune caratteristiche strutturali, quindi di, te di tecnologia, in primis il, il portale, quindi un listing e un portale di, di proprietà eh, con una visibilità e una capacità di lead generation molto specifica e molto ampia, un processo eh, interamente digitalizzato di eh, gestione del, del prodotto, dall'acquisizione, l'onboarding, la lead generation, eh, fino a un fino poi alla parte di transaction e, ehm, e poi degli aspetti invece di expertise che, che abbiamo maturato nel corso di questi 12 anni di, eh, di operatività. C'è una forte expertise sul, mercato, sul prodotto di stress quindi, e eh, una forte expertise sul prodotto non residenziale. Abbiamo detto quindi quali sono gli ambiti di specializzazione, invece guardando alla tipologia di target di riferimento vi rivolgete anche al libero mercato delle compravendite? La prendo un po' larga sì. questa, eh, diciamo che eh, se lo guardiamo lato, lato compratore fin dal primissimo momento ci siamo rivolti ai compratori che stavano cercando prodotto sul libero mercato, eh, mettendoli in condizione di valutare anche prodotto di stress semplificando i processi di bid eh, facendo molto data enrichment sul prodotto e eh, quindi ampliando cercando di mettere in condizione i, chi sta cercando un, un immobile di valutare anche una parte di, eh, di prodotto che normalmente viene quasi esclusa eh, a, a priori se non da compratori un po' più evoluti o specializzati. Lato invece venditori, eh, abbiamo approcciato il libero mercato, sì, facciamo intermediazione, eh, prima confrontandoci con eh, venditori strutturati, financial institution, fondi, eh, corporate, che avevano bisogno eh, a monte di un di una commercializzazione efficace anche della, di una capacità di analisi di portafoglio di gestione del processo di vendita non solo line by line ma nel suo, nel suo complesso con il lancio del portale eh, del, del nuovo portale ad aprile del, del 21 eh, abbiamo aperto anche alla possibilità ci siamo aperti anche alla possibilità di dialogare con invece i venditori retail quindi persone che hanno prodotto da, da, da vendere e che cercano un processo di commercializzazione eh, digitale, sempre rendicontabile, riportabile ehm, in maniera puntuale in ogni suo momento, con delle metriche eh, sempre countable. Eh, e questa è un'attività che eh, diciamo, è, è la nostra frontiera attuale, eh, lo stiamo sperimentando su alcuni Alcune zone d'Italia eh, e con un eh, riscontro positivo. Cioè C'è una porzione di venditori che sta cercando un modello di vendita, un modello di, eh, di liquidazione del, del, proprio, del prodotto diverso, più digitale e più direttamente controllabile anche da loro. Nel momento in cui vi rivolgete, quindi al cliente finale, c'è spazio per gli agenti immobiliari? Riformula la domanda, ci sono occasioni di collaborazione nel vostro business con questi professionisti? Tantissime. Questa mattina sentivamo che in Italia ci sono che operano nel mercato immobiliare eh, 50.000 eh, mediatori iscritti. Che non, non, che non transano il 100% del transato. Eh, ovviamente non abbiamo, il nostro obiettivo non è sostituirci ma collaborare. Pensiamo che eh, con tutti quegli agenti immobiliari che hanno due aspirazioni sostanzialmente o due interessi, due, due interessi, uno eh, abilitarsi ad operare nel mercato unico immobiliare, quindi un mercato che non è fatto solo di residenziale performing, ma è fatto di residenziale non residenziale, performing e distressed e ehm, mediatori, e sì, agenti che sono interessati a eh, partecipare ad un processo, a collaborare, a partecipare in un processo di vendita digitale. Con tutti questi le porte sono aperte. E... Proviamo un po' a specificare, quindi essendo un processo di vendita digitale, l'agente immobiliare che, diciamo così, per sentire comune, è colui che ti apre le porte della casa fisicamente, cosa può fare? Beh, allora, in un qualche momento, della, in un qualche brainstorming aziendale, abbiamo anche accarezzato l'idea di digitalizzare tutte le porte che dei 5.000 asset che abbiamo in gestione con una, con una serratura intelligente poi no, cioè, il presidio sul territorio serve, è fondamentale in due fasi ehm, sicuramente in una fase acquisitiva perché non pensiamo che eh, esistano solo venditori interessati a interfacciarsi con eh, un portale per concedere il mandato. I mandati devono essere perfezionati de visu, devono essere perfezionati in un appuntamento di acquisizione in cui si salda il rapporto fiduciario con il consulente e lì rimarrà, per quanto digitalizzeremo e per quanto possiamo far avanzare i nostri processi, questo rimarrà un business di persone. Nella fase, nella fase mh, di vendita invece ecco, mh, diciamo che se l'agente immobiliare si limita ad aprire le porte eh, è sostituibile ma sappiamo che nella maggior parte dei casi non è questo il suo contributo e l'appuntamento di vendita è un altro momento assolutamente chiave che non può essere, eh, che non può essere mh, digitalizzato, ma non avrebbe neanche senso, eh, ma in cui la presenza sul territorio la, di, di un consulente credibile e preparato è assolutamente chiave per, per chiudere i deal. Eh, quindi diciamo che tra queste due fasi c'è molto che può essere fatto da una uh, struttura centralizzata, digitale, fatta di processi, e che soprattutto sia in grado di raccogliere anche tutte le informazioni che eh, arrivano da chi opera sul, sul territorio durante i contatti con i clienti in fase acquisitivo, durante i contatti con i clienti in fase, in fase di, di vendita eh, e poi eh, riportarli in reportistica e contarli. Eh, poco fa ha detto che questo è un business di persone. A prima vista potrebbe apparire paradossale perché è uno dei comparti più interessati dall'evoluzione della tecnologia, il cosiddetto PropTech, però poi proprio nel momento in cui la tecnologia diventa di uso comune sono le competenze, quella a cui ho fatto riferimento all'inizio quando ha parlato dei, dei vostri elementi distintivi, che consentono di scegliere tra un'offerta e l'altra. Assolutamente sì, cioè, è un po' come... Lance Armstrong eh, provava la sua bicicletta, la sua bicicletta era disegnata in un, nello stesso, in un laboratorio che lavorava anche per la NASA. C'era tantissima digitalizzazione, ma non abbiamo mai e non, nessuno ha mai pensato che il ciclismo potesse essere digitalizzato. Eh, è un po' questo. Il, eh, il, adesso è una parola che va di moda e che a me non piace tantissimo, però il figital, eh, per quanto... Per, il digital è davvero la chiave di, eh, di lettura corretta per far evolvere un, un lavoro, un, un processo che esist, può esistere anche con un foglio di carta, una matita e, ma lo possiamo rendere molto più efficiente molto più efficace, e, ehm, efficace e veloce se tutte le parti in cui la, il contributo, le competenze delle persone non sono chiave vengono gestite in maniera procedurale, digitale e quindi sempre più semplice.